Ah, ci siamo! La prima sfida da 30 giorni. Questa sarà 30 giorni di sveglia alle 5 e mezza. Ma perché? ti starai chiedendo allora lo faccio principalmente per due ragioni una è quella generica di tutte queste sfide da 30 giorni ed è mettersi alla prova capire come posso risolvere un problema o come posso adattarmi a una situazione imposta il secondo motivo che è quello specifico di questa sfida della sveglia presto è che viviamo in un mondo in cui ormai è quasi obbligatorio spiare le vite degli altri e quindi sappiamo che la routine delle persone di successo inizia all'alba. Volevo quindi capire e farvi capire se esiste una correlazione tra sveglia presto e successo. Tutto parte sicuramente dal settare la sveglia. Parto leggermente avvantaggiato in quanto non sono mai stato una persona che si sveglia troppo tardi, ma andiamo a vedere se io sposto la mia sveglia nel simpatico orario delle 5:30 e voglio dormire 8 ore per quanto io stia invecchiando, 21.30 è un po' presto. Diciamo che, visto che le 8 ore sono solo una media, proviamo a settarne 7 ore e mezza. Ok, con 7 ore e mezza bisognerebbe andare a letto alle 22.00. Mi sembra accettabile in quanto: primo, ho superato i 30 anni e sto invecchiando, e secondo, le serie TV belle su Netflix sono finite da mesi. Quindi, proviamo. Ok, il primo risveglio è andato bene, ma è un po' falsato dal fatto che sono andato a letto curioso di scoprire cosa sarebbe successo, quindi c'era un po' di aspettativa. Intanto ieri ho fatto un sondaggio sul mio Instagram e ho scoperto che 15 persone dichiarano già una sveglia così presto, quindi ora so che qualcuno è virtualmente con me in questo esperimento e la cosa mi rincuora molto, visto che... I giorni passano e io ho scoperto che esistono due fattori che determinano il ciclo sonno-veglia. Il primo è un segnale emesso dal tuo orologio interno che ti fa sentire stanco o carico a orari regolari, il famoso ritmo circadiano. Si trova nell'ipotalamo ed è chiamato nucleo soprachiasmatico e nonostante la sveglia alle 5 e mezza l'ho detto giusto al primo colpo. Finito l'effetto sorpresa dei primi giorni, sto avvertendo un po' di più la sveglia la mattina, quindi per aiutare il mio piccolo ipotalamo farò due cose. Primo, terrò la tapparella sempre alzata per sfruttare quel poco di luce naturale che c'è la mattina, quando di solito la abbasso fino a schiacciare anche quei buchini che ci sono in mezzo. E numero due, impostare la mia Smart Light qualche minuto prima della sveglia. Anche se qui in realtà sto ingannando il mio ipotalamo, ma voi non ditegli niente. Dopo qualche giorno in cui stava diventando troppo facile, aggiungiamo un ulteriore livello di difficoltà. Giusto. Se vogliamo proprio leggere i segnali della vita, questo vuol dire che dobbiamo stare a casa. Ah, perché ah, ok. Muole tutto bene? Il bello è di avere una palestra, non puoi trovarla mai chiusa la mattina. È arrivata un po' di gente, ma facile alle sette e mezza. Plank. andata. fino... Ok, visto che la mattina si ha la lucidità per studiare, ho approfondito il secondo fattore del ciclo sonno-veglia. Si tratta di una sostanza chiamata adenosina che viene rilasciata nel nostro cervello man mano che passano le ore. Il picco di adenosina si ha dopo 12-16 ore di veglia. Quindi non è colpa del divano se la sera mi ci sdraio e crollo ma è colpa di questa bastarda devo delle scuse al mio divano ma è possibile abbassare artificialmente questo segnale per mezzo di un'altra sostanza chimica la caffeina blocca i nostri recettori dell'adenosina e ci fa sentire svegli ora visto che il tempo di dimezzamento della caffeina in circolo è di 5-7 ore visto che sono le 15 io questo preferisco non berlo anche perché forse contiene dell'inchiostro, comunque. Un lato positivo della questione non è la mia faccia, è il fatto che non ricordo viaggio in cui non mi sia potuto svegliare a orari improbabili per andare in aeroporto. Oggi sono in partenza ma mi ritrovo già sveglio alle 5.30 e, e non è così scioccante. Anzi, forse oggi è la prima volta che arrivo lì in anticipo. Siamo quasi alla fine ma il ritorno dal viaggio abbiamo sgarrato un po' di volte l'orario della nanna, maledetta vita sociale. E ho notato che la prima funzione del cervello che crolla dopo anche una minima mancanza di sonno è la concentrazione. Inoltre senza abbastanza sonno produciamo delle reazioni emotive inappropriate e siamo incapaci di collocare gli eventi in un contesto più ampio. Praticamente si diventa una donna, giusto? Non ha avuto una reazione emotiva incontrollata. Se sulle donne funziona il contrario abbiamo trovato una soluzione. Ok, siamo arrivati alla fine. Le mie occhiaie vi mi diranno quali sono le considerazioni dopo 30 giorni. Allora innanzitutto svegliarvi presto non vi aggiunge tempo alla giornata Mi spiego Le ore che siete svegli sono come una coperta corta Posso tirarla o su o giù Ma mentre alcune cose è uguale farle alla mattina alle 5 O quando si torna a casa la sera per altre la mattina crea le condizioni perfette per la produttività Perché? Beh perché anche se si avesse la tentazione di scrivere su whatsapp Su instagram eccetera Le altre persone dormono a parte i 15 del sondaggio a inizio video. Quindi dopo i primi giorni si capisce che nessuno ci risponderà mai. Quindi si inizia a lasciare il telefono sul comodino e ci si può dedicare alla lettura o a lavorare al computer. Quindi non è uguale svegliarsi alle 8 dicendo che tanto quelle cose si fanno la sera. Perché è vero che ci può essere la volontà di farle, ma sarà molto più frequente venire interrotti. O che ci venga in mente di non aver detto quella cosa o di aver mandato quella mail e si finisce per distrarsi. Sull'abitudine invece devo essere sincero. Non mi sveglierei alle 5 e mezza senza la sveglia, quindi non so ancora dirvi dopo quanto una cosa diventa una nostra abitudine. Mi piacerebbe leggere qualche vostra esperienza nei commenti. Quindi penso che personalmente continuerò a farlo, ma dal lunedì al venerdì lasciando il weekend libero questo è tutto primo esperimento finito mi sono tutto sommato divertito anche se mi spiace che per non incasinare troppo la mia adenosina non mi sono goduto troppo il caffè visto che il prossimo mese la sfida dei 30 giorni sarà bere sempre e solo acqua iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti che sfida di 30 giorni vi piacerebbe vedere